La scelta di Giona invece era stata opposta, lui era scappato via, lui non obbedisce a Dio, non vive questa situazione di mediazione, ma è solo il Signore che lo può fermare. È di fronte al soffio del Signore sul mare che il profeta risulta passivo. Prima si era organizzato, aveva fatto di tutto per scappare via, era andato a Giaffa, aveva pagato in anticipo il prezzo della nave, era salito sulla barca e poi eh, aveva fatto tutto quello che poteva fare per scappare via, ma poi quando inizia il soffio di Dio, Giona risulta passivo, inerme, incapace di fare qualcosa, come se quella eh, azione di Dio l'avesse bloccato totalmente, come Giona non fosse più capace di difendersi e di intervenire, e semplicemente chiede di essere gettato in mare. La deriva continua nella discesa degli abissi, ma è lì, nel punto più basso, nella sua discesa agli inferi, nell'entrare nel ventre del pesce, che inizia la sua ascesa, il suo rivolgersi al Signore. È interessante vedere come il pesce da maschio diventa femmina perché la prima eh, termine che è usato per il pesce è un termine maschile, il termine successivo è un termine femminile. È come se questa pesce, questo pesce femmina portasse Giona nel grembo, lo custodisse, lo coltivasse lo portasse ad una rinascita. Allora vediamo come c'è una realtà fortemente simbolica in queste parole, in questa immagine del pesce, che è chiamata a rigenerare Giona, che è chiamato a ridare vita a Giona. E questo termine, questo tema della rinascita ritorna spesso nella Bibbia. Pensiamo a Nicodemo che dice a Gesù se può rinascere di nuovo. Gesù muore per tre giorni e rimane nel cuore della terra, e poi risorge. I cristiani sono chiamati alla rinascita battesimale, e il sacramento della riconciliazione ha questa dimensione di rinascita. Spesso Israele viene richiamato alla conversione. Nella vita di Gesù e nella vita della Chiesa ci sono tempi di sosta e di ripartenza, di sistole e di astole c'è un tempo più per rinchiudersi, per fermarsi, per poi ripartire. Pensiamo alla Quaresima, pensiamo all'Avvento, a questi tempi forti che ci preparano a momenti culminanti, al Natale, alla Pasqua. Giona, dopo tanto scappare, non può più scappare, perché si trova nel ventre del pesce, nel ventre della balena, e lì non può più scappare, è terminata la sua corsa, è terminata la sua fuga, è in quella situazione di contenimento che eh, Giona eh, ritorna in se stesso, rientra in se stesso, ritrova se stesso. Come Lazzaro quindi sperimenta quell'amore gratuito del Signore, così Giona è proprio in questa situazione dove non può più scappare via, che deve fare i conti con se stesso e i conti con Dio. Giona quindi entra in questa fase di intimità profonda con il Signore. Questo è lo spazio per ritrovare se stessi e dialogare con colui che ci ha donato la vita. Il grembo del grande pesce è un luogo di riparo dalla morte e dai pericoli, un luogo sabbatico dove riprendere respiro e forza. Accade così che proprio nello sprofondare in quel toccare il fondo del fallimento più clamoroso, in quell'entrare nel sabato santo che in Giona accade il miracolo, si riattiva la memoria del cuore e sale alla labbra un nome, Signore mio Dio. Quindi si crea questo spazio di intimità col Signore, di relazione, di amicizia con Lui, di relazione profonda.